Buongiorno a tutti, buongiorno. Avevo già annunciato sulla pagina Facebook che sarebbe eh, tornata una serie, diciamo una serie 2 di una precedente serie di video che avevo fatto nel 2016. Giusto un piccolo riassunto della storia, della, delle puntate precedenti. Io nel 2016 a febbraio mi sono, eh, ho deciso finalmente di fare una cosa che stavo, su cui stavo riflettendo da tempo, cioè operarmi agli occhi per la miopia con la chirurgia laser. E ehm, avevo deciso di fare dei video in cui documentavo un po' come stava andando. C'era un video del giorno prima dell'intervento, un video appena fatto l'intervento e poi i giorni successivi per um, circa una decina di giorni, che sono i giorni quelli un po' critici e ho notato che sul mio profilo YouTube, sul mio canale YouTube, quelli erano i video più, eh, più visti, sono, probabilmente incrocio, ho incrociato l'interesse di molte molte persone, io ho un profilo eh, su YouTube e su Facebook in cui parlo, chi mi conosce, no? parlo di temi un po' tecnici, un po' specialistici, questo probabilmente era un tema che andava a... Eh, eh, no, devi invertire il video cara ospite, è <ride> così, no perché come avete capito c'è un ospite oggi, Vabbè. Um, no allora io avevo fatto dei video in cui, um, in cui raccontavo queste cose e effettivamente hanno, hanno raccolto consenso. E poi ho mollato la cosa perché è 2016, insomma, sono passati 4 anni, e l'operazione è andata bene io non ho più avuto modo di raccontare, però nel frattempo è successo che alcuni amici e colleghi, mi hanno, vedendo questi video, mi hanno chiesto, dai raccontaci, raccontaci, ma posso farlo, non posso farlo, come la vedi, come non la vedi? Una delle persone che sono uscito a manipolare l'abbiamo ospite qua oggi in video e vediamo se magari ci vuole raccontare anche in prossimi video come stanno andando. Eh, il nome è già scritto là in alto, Luna Guaschino. Spieghiamo, ai, al, al, um, spieghiamo a, a, a, ai nostri spettatori che Luna è il vero nome, non è un soprannome. E... No, ci confermi che è, un nome, è il tuo nome vero, non è un, è un nickname. E, e Luna ha eh, fatto ieri, quindi praticamente 15 ore fa possiamo dire, perché noi stiamo registrando questo video la mattina del, di venerdì 30 ottobre e lei alle ore 16 del 29 ottobre era sotto i ferri, piccola distinzione. Io ho fatto l'altro eh, tipo, cioè diciamo le, le operazioni per, per gli occhi sono divise in due grandi categorie a seconda del tipo di, di tecnica applicata, la mia era quella più classica, quella più antica, la PRK che è quella che si fa da, già dagli anni 90, che consiste nel togliere l'epitelio, ti grattano gli occhi con, eh, proprio, con un bisturi sostanzialmente, il laser incide e, e sistema la cornea e dopo si aspetta che nei giorni successivi l'epitelio pian piano si riformi luna ha fatto invece un'altra forma di, di, di, di chirurgia che si chiama entolasic lasic, entola, okay. entola. E invito, né io né te siamo, siamo dei, dei, dei, dei medici, quindi non possiamo dire granché su questa cosa, però ecco, invito chi, chi ci segue a cercare su Google i due tipi, le due famiglie diciamo, di, di, di operazioni che si possono fare. Forse adesso ne è arrivata una terza, non mi ricordo. Fatto sta che la tua consiste invece nel non nel togliere l'epitelio, ma nel sostanzialmente affettare un po' l'occhio, cioè tagliano un pezzo di, di, di superficie, incidono e poi te la richiudono e lasciano che si rimargini. Nei giorni successivi, ok. Ho parlato fin troppo io, adesso vogliamo sentire da te. Allora, ti, devo dire che ti vedo molto bene, nel senso che, eh, allora, pre premessa, anch'io nel primo video ero super euforico, eh, ah, non mi è, è successo nulla, ho superato benissimo. E poi il giorno 2 e il giorno 3, invece, nei video compaio con con gli occhiali e con gli occhi un po' affaticati, un po' rossi. Perché nella, nella mia, tu invece, come sei messa? No, qua. Che sia, pare che sia il contrario, nel senso che allora eh, io ho fatto questa piantolasi che, come dicevi tu, io non sono una tecnica, però effettivamente con il laser si crea, si crea quello che viene chiamato un flap, quindi si, si taglia un pezzettino di, di occhio di corne, di corne anche, insomma, e sotto si lavora sulla miopia e poi si, si riposiziona e, e si lascia che si rimargini. Eh, ieri sono andata appunto a fare questa operazione alle, sono, eh, Ho iniziato a vestirmi per l'operazione alle 4 e alle 4 e 15 ero fuori dalla sala operatoria, quindi è durato, eh, il, in realtà il, il laser opera, il momento in cui il laser opera sull'occhio dura credo 20 o 24 secondi per occhio, quindi è un'operazione eh, velocissima, eh, sì, però sono dice... lunghi, diciamo che sono lunghini questi 24 secondi o no? Sì, no, ma guarda, devo dirti, questo io, io ho visto ovviamente tutti i tuoi video prima perché avevo una paura terribile di questa operazione, in realtà devo dirti che um, non, non ho neanche avuto la sensazione che siano lunghi perché l'unica cosa che si sente è il fastidio di questo strumento che sembra ciucci di bulbo oculare, cioè come se ti tirassero leggermente l'occhio, cioè si Me, mettere uno strumento sull'occhio che sembra che risucchi leggermente l'occhio e crea un po' di fastidio nel senso che c'è la pressione e c'è un po' questo risucchio ma non è male e non è niente di ma paragonabile anche tu a... dovevi, dovevi guardare un, un buchino rosso un puntino <ride> rosso devi, devi guardare questo puntino rosso e chiaramente ti fermano poi la, la, le, le ciglia e tutto devi guardare questo puntino rosso ma vera... e poi nel momento in cui taglia vedi grigio, cioè non vedi niente, no? vedi una specie di grigio con puntini colorati, è quasi una cosa... <ride> Però chiaro, il fastidio è solo quello, devi resistere in questi 20 secondi perfettamente immobile, dopodiché si stacca questo strumento che evidentemente è il laser che taglia, eh, mettono varie, vari liquidi e la sensazione è che riposizionino leggermente la parte, questo flap che è stato spostato. Ma veramente è un'operazione eh, velocissima, velocissima, io non mi aspettavo così veloce, ero molto preoccupata perché poi ti fanno sdraiare, insomma, però è stata molto veloce. Tra l'altro cioè, che... tu l'hai fatta in un periodo particolare, nel senso che esatto, probabilmente sì, quando, sì, avendola infatti... fatta in periodo di pandemia avranno addirittura aumentato diciamo, il, il cerimoniale no, di, di preparazione, di, di, di sì, attenzione, tutte le... A parte tutti le, vabbè, chiaramente tutte le vestizioni, però in più mi avevano detto che c'erano i guanti che sono stati messi e la mia mascherina, io sono entrata con la mascherina, e abbassata fino alle labbra. Quindi bah, la mascherina comunque si sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, ma sì, tiene, sì. però sono sulle labbra. Diciamo e... che io uso sempre dire eh, che tra quello e l'estrazione di un dente del giudizio è peggio l'estrazione di un dente del giudizio come ma, tipo sì, di operazione. Vabbè, quando me lo dicevi sì. pensavo dicessi una cretina, no, in realtà no, no. è così. Devo dire che eh, appunto, dopo ti siedi e vedi, vedi un po' appannato, ma la cosa, la cosa figa è che vedi immediatamente dopo, cioè ti siedi e vedi. Eh, io essendo allergica, forse non lo so, mi ha fatto un po' un'iperreazione. Quindi il fastidio vero ce l'ho avuto ieri. Eh, tipo mezz'oretta dopo l'operazione: la serata, hai detto no, quando sei tornata in serata ma neanche ne subito proprio lì perché Su. ti fanno aspettare una mezz'oretta per vedere come va oh, sì, e sì. quando passa l'effetto dell'anestesia locale perché è una, è una goccia è una sì. locale, le goccette Ah, allora, lì veramente i miei occhi sono diventati molto, molto infiammati e ho cominciato, a, non riuscivo a tenerli aperti, a lacrimare. Quindi dicono che il picco normale è subito dopo l'operazione nell'attento LASIK. Ok, eh, e ok, eh, sì. Eh... Ieri poi appunto sono, sono poi andata a casa, non, non ho aperto gli occhi perché facevo molta difficoltà. Ieri sera poi ho dormito. Infatti ti ho scritto, per... infatti ho, lo avevo capito perché ti ho scritto dei messaggi, <ride> no? dei messaggi mh, non vocali, ma... Ma, ma testuali non mi rispondevi, ho detto beh si vede che non guarda volentieri il cellulare è però ecco, da no ecco io invece effetto un po' contrario nel senso che io sono uscito in cui e vedevo subito bene perché praticamente l'occhio nella, nella, nella, nella PRK non ha più l'epitelio quindi addirittura hai la sensazione di vedere meglio di, di, di sempre perché praticamente uh -huh. l'occhio è nudo cioè gli viene tolta quella sorta di pelle protettiva che ha sopra e quindi vedi ancora meglio, e in più hai appena fatto l'intervento, quindi sei proprio super per, cioè, corretto a, a, al... A, a, al bacio e io mi ricordo che era venuto a prendermi mio padre in auto e io guardavo le macchine in lontananza e leggevo le targhe ma a, a 500 metri no eh, però a 200 300 metri riuscivo a leggere le targhe che era una cosa che non, che non riuscivo a fare neanche da bambino quindi sostanzialmente mi hanno, mi hanno tirato fuori una vista che è migliore di quella che la natura mi aveva, aveva riservato che, che, che per natura Avevo ottenuto e, e mi auguro che sia così anche per te. Nel senso che te ne accorgerai adesso? No, e ieri esatto. no, cioè, nel senso, la vista la, la recupero. Però ho ancora le... ieri era molto appannato. E adesso è un po' appannato, nel senso che c'è un recupero progressivo, ma poi definitivo. Pare non ci sia. Di... Tu, invece, dicevi che dopo due o tre giorni sì, hai avuto un po' di bruciore, perché... un po' di... No, pare io, che, pannatura... pare di questa invece sia il contrario: no, cioè esatto. ce l'hai subito. E poi va scemando un po'. Perché tu dovresti avere ancora il tuo epitelio, deve semplicemente rimarginarsi quel taglio. Invece io non avevo più l'epiteglio su, su tutto l'occhio, sostanzialmente, e quindi l'epiteglio si riforma dal secondo giorno in poi. E si riforma non in modo uniforme, si, si riforma a chiazze. E quindi, come, come una ferita, no? quando tu ti fai una ferita, ti viene la crosticina, non è che si rimargina in modo come dire, geometrico, uniforme, ma un po' così casuale, e anche l'epitelio fa lo stesso tipo di effetto. Tu vedi, per, per il, soprattutto il terzo e il quarto giorno, vedi a chiazze, ed è un po' disorientante, ma allo stesso tempo comunque... Quei giorni lì cosa fai? Stai a casa, ti ascolti un po' di musica, eh, non guardi il computer perché magari eh, ti sforza, oppure perché lo vedi male, quindi non ne vale la pena. Puoi guardare la televisione come dire, a distanza senza fissare troppo lo sguardo, ma come accompagnamento per, per, per, per passare la giornata. Ma io mi ricordo che il, la settimana successiva, quindi sei giorni dopo non di più, eh, facevo già attività sportiva perché andavo fuori a, fare, a, fare, a correre e quindi era, era già a posto ecco. Dovevo in poi... questa operazione qua ti dicono che in, insomma il chirurgo che mi ha operata diceva che dopo, non il giorno dopo ma mh sì forse anche il giorno dopo Beh, passate, passate 24 ore teoricamente potresti guidare non fare attività sportiva però ci, deve, ci recuperi completamente Beh, la vista di... devo dirti che io da ieri sera ad oggi è molto migliorato cioè, Ora mi da, chiaramente sento un po' di questo granellino come ti dicevo prima un granellino di sabbia negli eh, occhi fai vedere gli occhi se... se... va, perfetti sono, non sono rossi, sono no, leggermente gonfi. Mi <ride> sento un po' gonfi sopra mai. Ma erano peggio, diciamo, il, il, il primo giorno, In poi. La luce. Va bene, allora anche tu diciamo che sei, entrerai nel club di quelli che sponsorizzeranno, nel senso che non, non stiamo facendo attività commerciale a favore dei chirurghi delle cliniche che fanno questa quest operazione. Io l'unica sensazione che ho avuto quando mi sono reso conto di quanto era andata bene la cosa, l'intervento, è stata: ma perché non l'ho fatta prima? Cioè, perché l'ho fatta a 37 anni. Esatto, anch'io la spesa. Sono passata 37 anni nel 2016. Devo dire che e adesso, dire che adesso eh, mio fratello l'ha fatta credo 12 anni fa. 11-12 anni fa ed è stato molto più lungo, un po' più complicato. Devo dire che adesso ci sono delle tecniche, cioè ormai è un'operazione una di routine. Insieme a me c'erano altre 10 persone sì. che la facevano nel pomeriggio solo. Quindi, comunque, eh, io. Chiaramente adesso vabbè, vedremo la visita di oggi, però la consiglio perché è un'operazione veloce e consiglio di farla presto. Cioè, io eh, mi dispiace non averla fatta prima, ecco, eh. di essere stata dipendente dalla lente a contatto così tanto tempo. Ah, scusa, non abbiamo detto tu quanto, quanto male vedevi prima. Cioè, qual è la, la, la, la io eh... avevo meno, meno 450 in entrambi gli occhi? Eh. <ride> io, io avevo e quasi. e vuol dire che la mattina non, non riesci a vedere l'ora, non riesci a leggere? Io avevo tuo... quasi tre di ottrie sul sinistro e due e mezzo sul destro, e già mi rompevano un poco le scatole perché facendo io attività, soprattutto acquatica d'estate, sport legati al nuoto, alla canoa, al... In general il canyoning cose del genere era proprio una, un fastidio perché poi la lente a contatto non è sempre la soluzione no? c'è anche chi la rende poco ah, ma... e poi comunque, ma comunque la, lente... la sera la lente a contatto te la togli sì, quindi appunto te la, la togli mattina e... un tot di ore la puoi tenere poi basta No, ma poi soprattutto quindi... le lente a contatto non sono eh, eh, esenti da problemi di tipo congiuntiviti, infezioni Grazie. perché è sempre uno, un corpo estraneo che ti metti negli occhi quindi io non ero uno tanto, tanto fan delle lente a contatto le mettevo però questa cosa qui invece è, è rivoluzionaria, mi, mi ha cambiato la vita e appunto mi sono reso conto, ho caspita perché non, non l'ho fatto prima, anche perché poi dicevamo c'è il rischio, se lo, più lo fai tardi meno te lo godi e, quindi, meno, te lo godi e, meno, e meno come dire eh, ammortizzi la spesa perché hai, hai speso soldi in, in occhiali e lenti a contatto per molti più anni e poi c'è il rischio che, che, che facendola a 37-40 anni come l'abbiamo fatto noi, eh, poi arrivi a 47-48 che devi mettere gli occhiali per leggere quelli da vecchio, diciamo eh. quelli da, da presbiopia, <ride> E quindi torni nel loop degli occhiali e ti sei goduto la vita senza occhiali per troppo poco tempo. Però vabbè, ascolta. Eh. Però io devo dire che comunque, eh, comunque io penso che sarà diverso mettere gli occhiali ogni tanto quando devi leggere eh, rispetto a riuscire a vedere normalmente per strada eh, esatto. guidando le persone, riconoscerle, ciao. Eh, cioè, eh, poi, comunque, adesso con queste mascherine gli occhiali sempre appannati, no, no, è più funzionale e tutto. Comunque, bene, vi, bene. Vi, vi allora, niente. domani del recupero totale. Adesso vi dico che mi, mi sento molto meglio rispetto a ieri. Ieri c'è stato un po' di bruciore, un po' di racchimazione, ma tutto sopportabile, insomma. L'operazione è velocissima quindi. La consiglio assolutamente, tra l'altro credo che ci siano poi, io non voglio entrare nella, nella parte tecnica, credo che le operazioni siano anche, la scelta delle operazioni sia diversa in base a miopia, no, sì. spessore della cornea, Sì, sì, sì, sì quindi assolutamente. Mh, io avevo una cornea spessa, quindi ho potuto fare eh, questa operazione senza problemi e mi hanno garantito il recupero del 100%, se uno poi ha miopie molto molto più importanti, chiaramente eh, magari il recupero non è totale, però... Eh, Devo dire che su questa miopia lui non ha nessuno. Allora, ha il recupero, cioè ripeto, tornando al recupero, io adesso sono passati quattro anni e mezzo e, di, e dicono che pian, potrebbe essere che poi negli anni successivi perdi un po'. Io, non ho, io no, adesso ancora vedo benissimo e quando ero andato a fare l'ultima visita di controllo che è quella a un mese di successivo, diciamo, a un mese di distanza dall'intervento, Avevo fatto la classica prova di lettura delle righe no, che compaiono sempre più piccole e sempre più piccole e avevo letto correttamente 14 decimi. 14 decimi. E <ride> diventato un'aquila, un'aquila. È una roba che, capito? Cioè, se, la, se la natura ti, ti dota di 10 decimi, nel senso che quella è la media che è calibrata esse, sugli esseri umani, c'è qualcuno che per natura magari ne ha 11, ne ha 12, ma io ero arrivato a 14 ed era una roba. Che, che, che ancora adesso mi dicono ma tu è, ma davvero hai letto fino là poi pian piano la perderò magari la sto già perdendo magari se faccio la prova adesso sono a 13 sono a 14, a 12 ma... e questa è interessante vedrò anche io se Però più sì. questa prova tra l'altro mi chiedevo una cosa invece io eh, sulla tua operazione tu hai detto che avevi messo delle lentine vero? Poi te hanno tolte mi hanno e... messo sì eh, visto che l'occhio è nudo sostanzialmente eh, eh, perché, appunto, viene tolto completamente l'epiteglio, ti mettono delle lentine protettive che ti tieni per tutta la, la prima settimana, se ricordo bene, Devi, bisogna andare a vedere il video, e, e quindi quelle te rompono... loro, te le taggono loro poi sì, Poi hai, era compreso eh, diciamo, per nel prezzo. Nella, nella mia non c'erano lentine. E eh no, perché tu hai l'occhio che sì. è ancora il tuo occhio, quindi si deve solo rimarginare. Poi avevo tutta una serie di, di goccine che dovevo mettere sì. nell'arco della giornata, alcune erano antibiotiche. Alcune uh -huh. erano lenitive, diciamo, antinfiammatorie. Per La lacrime artificiali, a me è andato anche la scuola. Sì, la, lacrime no, la artificiali che erano un po' palliative, ma poi c'erano proprio due, due tipi di colliri che erano farmaci che avevano funzione: uno antinfiammatorio e l'altro antibiotico, perché ovviamente l'occhio è nudo. E quindi è soggetto a molto di più a infezioni, eh, però sì ti ripeto, tolto appunto guardando i miei video, il, mi ricordo che era forse il terzo giorno, cioè io ho fatto l'intervento il martedì mattina e il giovedì pomeriggio o forse il venerdì, Avevo un po' di sensazione di pesantezza, agli occhi un po', un po', davvero un po' rossi, ma è durato quel giorno lì, ma ad esempio non è mai successo che non dormissi la notte dal fastidio, ecco, Ah no, neanche a me, non cioè, ho avuto problemi di detto Il medico aveva detto di tenersi giusto in casa un, eh, appunto un, eh, un antidolorifico, un occhi, un neferalgano, una roba del genere, nel caso in cui uno proprio ha fa un fastidio che, che gli rovina la giornata, gli rovina la notte, allora si prende la pastiglina ecco però non, non, mi sembra che non fosse stato il caso A dormire dormivo c'era questo quel giorno lì un po questa sensazione di io avevo la sensazione come degli spilli cioè come dei, dei punzecchiamenti all'interno dell'occhio questo sì, sì, era sopportabilissimo ecco non sì, è una sì, roba assolutamente davvero va bene allora niente eh, confidando che eh, che tutto vada bene, eh, magari ti richiamo domani o sì. domenica, non lo so, fra un paio sì. di giorni, per vedere cosa come si è evoluto il decorso, il decorso post-operatorio. Ma poi devi fare un, un controllo quando? Quindi. Oggi devo fare il controllo. Oggi e poi? Vado a fare un controllo oggi, poi credo tra una settimana e poi tra un mese, esatto, per vedere me, se uguale. si è rimarginato. Uguale, io esatto. controllo, controllo il giorno dopo. Ehm... La settimana dopo per togliere le, le lentine eh, e poi il mese dopo giusto per, vedere, giusto per fare una prova di quanto vedevo ed è stata la volta che ho scoperto che ho letto 14 decimi mi ricordo. Va bene, adesso ti dico: adesso ancora, è ancora vista, recuperata, però un po' appannata quindi adesso vediamo nei prossimi giorni se riesco a Cioè Dovrei recuperarla entro oggi e domani, ecco tutto. Che... Credo che adesso sia un po' il fastidio anche del, del, dell'occhio che si deve riprendere un po' dal taglio poi recupererà comunque ti faccio sapere caro ottimo tivo. ottimo grazie ottimo mi dai, allora, mi dai allora no, mi grazie a te eh, <ride> mi dai li ufficialmente liberatorio di pubblicare questo video sui miei canali che sono youtube e la pagina facebook Sì. ok ed è così legalmente questo vale come prova e, <ride> eh, e ci sentiamo alla prossima ok eh. grazie a te e grazie a chi ha avuto vo voglia di, di Seguire questo video e magari anche di condividerlo, se ci date una mano a fare condividi, altre persone potranno pian piano conoscere un po' questo, nuovo, questo mondo. Grazie, ciao Luna, ci sentiamo. Ciao, ciao, ciao a lui.